Ciao ragazzi, in questo video vedremo un'altra metodologia per la risoluzione dei limiti di successioni, la terza, e questa metodologia sarà il teorema del confronto. Il teorema del confronto per le successioni asserisce che se abbiamo tre successioni, AN, BN e CN, tali che AN minore o uguale di BN e BN minore o uguale di CN, se noi andiamo a calcolare i limiti di AN e CN e questo limite in tutte e due è uguale con un numero L allora anche il limite di questa che sta in cedro, cioè BN sarà uguale con L. Cioè questo simbolismo qua di una successione che sta tra una, una successione, un'altra successione, non è niente altro che Bn sta tra a n e Cn, quindi se andiamo a calcolare il limite di questa che sta a sinistra, cioè a n, e questa che sta a destra di Cn, che troviamo che sono uguali con un numero, allora anche la successione che sta al centro, cioè Bn, sarà uguale con questo numero. Allora andiamo a vedere subito un esempio. Abbiamo la successione a n che è uguale con enesima radice di 2 alla n più 3 alla n. Quindi la nostra successione che sta a metà, come abbiamo visto qui, Sarà questa qua, però l'abbiamo chiamata AN, quindi dobbiamo inventare due altre successioni, per esempio BN e CN, dove BN sarà minore o uguale di AN, cioè questa qua, la mettiamo nel mezzo, e anche un'altra successione CN, dove sarà maggiore o uguale di AN, cioè AN sarà maggiore o uguale di BN, e cn sarà maggiore o uguale di an. Allora l'esercizio ci dà questa successione, radice enesima di 2 alla n più 3 alla n. Se dobbiamo trovare la successione bn, dove bn sarà minore o uguale di an, cioè dobbiamo trovare una successione minore o uguale di questa. Il secreto è di mantenere sempre questa forma qui. Quindi... Abbiamo radice enesima e devo scrivere una quantità che aumenta, diciamo, più le damette da questa quantità qua. Cioè, se scrivo radice enesima di 3 alla n, sarà sicuramente minore di, della successione a n. Perché questa aumenta più le damette da questa successione qui. Quindi posso scrivere che radice enesima di 3 alla n... È minore uguale di questa successione qua, cioè di radice enesima di 2 alla n più 3 alla n. Poi devo trovare una successione Cn che cioè sarà maggiore della successione che sta a metà. Prendiamo ancora come successione riferimento la successione a n, cioè radice enesima di 2 alla n più 3 alla n. Quindi una successione maggiore di questa qua. Sarà se manteniamo la stessa forma radice enesima, però possiamo mettere altri valori, per esempio 3 alla n più 3 alla n. Questa successione cresce rapidamente da questa qua, quindi possiamo scrivere che è maggiore o uguale della a alla n, cioè radice enesima di 3 alla n più 3 alla n. Quindi adesso abbiamo questa qua che è B alla n minore uguale di A alla n minore uguale di C alla n. Quindi secondo il teorema del confronto se andiamo a calcolare questo limite e questo limite e se sono uguali con un numero L allora anche questo limite sarà uguale con questo numero. Inizialmente ho dimenticato di scrivere che questo è un limite di n che tende a più infinito. Quindi andiamo a calcolare i limiti. Prima dobbiamo calcolare il limite di bn, cioè limite di n che tende a più infinito di radice enesima di 3 alla n. Questo è un limite facilissimo perché possiamo eliminare subito n e la radice enesima e il risultato è subito 3. Quindi questo qua è 3, cioè lambda uguale 3. Andiamo a calcolare questo qua, cioè questo. limite di n che tende a più infinito della radice enesima di 3 alla n più 3 alla n. Allora questo è uguale con il limite di n che tende a più infinito della radice enesima, cosa c'ho qui? 2 volte 3 alla n. Lo posso scrivere subito. 2 per 3 alla n. Questo sarà uguale con il limite di n che tende a più infinito. Qui possiamo usare una proprietà delle radici che possiamo separare il prodotto. Cioè, questo diventa radice enesima di 2 per radice enesima di 3 alla n. Questo sarà uguale con il limite di n che tende a più infinito della radice enesima di 2 per il limite di n che tende a più infinito della radice enesima di 3 alla n. Allora questo abbiamo trovato già che è uguale con 3. Questo qua lo possiamo scrivere come limite di n che tende a più infinito di 2 alla 1 frato n, perché sappiamo che la radice ennesima di una quantità è questa quantità elevata in 1 frato la quantità della radice, quindi la radice ennesima di 2 è uguale con 2 alla 1 frato n sappiamo dai limiti notevoli che il limite di n che tende a più infinito di 1 fratto n è uguale a 0. Quindi questo è uguale con 2 alla 0. 2 alla 0 fa 1. Quindi questo è uguale con 1. Quindi questo risultato è 1 per 3 che è uguale a 3. Anche il limite di questa successione cn è uguale con 3. Quindi abbiamo trovato che il limite della successione Bn è uguale con 3 e il limite della successione Cn è uguale con 3 e allora anche il limite della successione An sarà uguale con 3. Quindi possiamo concludere che il limite di questo qua, cioè della radice enesima di 2 alla n più 3 alla n quando n tende a più infinito secondo il teorema del confronto sarà uguale a 3 per adesso è tutto ragazzi se vi è piaciuto il video mettete mi piace e seguitemi su tutti i social per non perdere i prossimi video